Maria De Filippi contro Carlo Conti, la nuova sfida del sabato sera. Carlo Conti sfida Maria De Filippi, chi vincerà la gara degli Ascolti TV? Ieri sera tale e quale show non è andato in onda. Carlo Conti l'aveva già annunciato la settimana scorsa, ma la mancanza del varietà per eccellenza del venerdì sera si è fatta comunque sentire. A poco è bastata la partita della Nazionale, un pareggio con la Macedonia, per tirar su di morale i telespettatori orfani del loro programma preferito. Questa sera non si giocherà una partita importante per le qualificazioni mondiali, ma la partita della televisione italiana. Carlo Conti con il suo tale e quale show sfiderà Maria De Filippi e la sua squadra di Tossico e Vales. Una sfida senza precedenti visto che finora i due giganti della televisione italiana non si erano mai scontrati. Una sfida allultimo share, chi sosterrà maggiormente il pubblico? Il conduttore toscano di Mamma Rai che da anni è una delle punte di diamante, leredità, i migliori anni, i tre festival di Sanremo. Si può fare, tale e quale show tra i tanti, della televisione di Stato oppure il pubblico non tradirà l'amore che prova nei confronti della Queen Mary? Il verdetto lo si saprà soltanto domani mattina quando usciranno i dati d'ascolto. Maria De Filippi vs. Carlo Conti, si accende la sfida del sabato sera. Tale e quale show andrà in onda questa sera su Rai 1?. Tutti sono pronti a esibirsi sul palco di fronte alla giuria, Loretta Goggi, Enrico Montesano, Christian De Sica, da Filippo Bisciglia, che è la sorpresa di questa edizione con le sue imitazioni di Tiziano Ferro e Francesco Gabbani, ad Alessia Meccari, che questa sera dovrà cimentarsi con la grande Jennifer Lopez, passando per Claudio Lippi che da giudice è passato a essere un concorrente, prima della sua nuova avventura a Domenica in, fino a Donatella Rettore e Platinette. Ma questa sera su Canale 5 andrà in onda niente meno che Tossi vales con la conduzione di Belen Rodriguez, ma soprattutto la presenza di Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi, Teo Mammucari e la giudice popolare Mara Vernier. Maria De Filippi sfida Carlo Conti la prima volta. Dopo essersi corteggiati, dal punto di vista televisivo. Per anni, Conti è stato giudice speciale in uno dei serali di Amici, Maria ha accettato di co-condurre Sanremo 2017 proprio con lui riuscendo a totalizzare dati d'ascolto letteralmente incredibili e difficilmente eguagliabili da Claudio Baglioni. Nella puntata di questa sera di tale e quale show ci sarà come quarta giurata Ambrangiolini, che è stata giudice di Amici nella scorsa edizione, mentre a Tussi Vales ci saranno come sempre grandi talenti pronti a esibirsi e senza dubbio ci sarà spazio per qualche scherzo a Mara Vignie e a, chissà, pure qualche scontro tra i giudici. Insomma, la nuova sfida del sabato sera è servita sul piccolo schermo.